oggi per l'ottava lezione sull'uso delle aste di ricerca impareremo a costruirle per trovare l'oro ecco in questa lezione voglio mostrarvi alcune tecniche che vengono utilizzate per poter costruire questa tecnologia per la costruzione di test che utilizzeremo oggi abbiamo deciso di utilizzare un vecchio cavo in rame rivestito di plastica ecco perché abbiamo utilizzato questo cavo perché il rame è duttile e malleabile quindi ci permette di fare delle prove e di poter tornare indietro nel caso sbagliassimo qualche passaggio. utilizzando un cavo in rame siamo in grado di costruire delle aste di ricerca per loro e se facciamo qualche errore possiamo ripiegare il materiale e tornare indietro mentre non lo possiamo fare con le aste in ottone in quanto si, si verrebbero a creare delle crepe sulla curva di rotazione del sistema pertanto eh, il materiale si spezzerebbe. Ecco in questo caso oggi utilizziamo il rame. Il rame va molto molto bene per fare prove, per fare test e per fare questo genere di esperimenti. Bene oggi andremo a costruire la serie 2015 che è stata quella che mi ha dato maggiori soddisfazioni nella ricerca dell'oro ecco questo genere di aste sono diciamo generalmente usate per la ricerca nonostante tutto io faccia tanta ma tanta prospezione comunque oggi andremo a costruire questo sistema, così potete valutarlo, costruirlo anche voi a casa. Ecco fatto. Partiamo immediatamente dalla misurazione dei condensatori che hanno una misura particolare e quindi andremo a segnarla. Andremo a segnare questa misura in questo modo. Prendete il tubo in alluminio ci fate un segno 113 da una parte 113 dall'altra e prendete un taglia tube questo è un tagliatubi per, diciamo, per operazione di manutenzione, tubi, eccetera, eccetera. A questo punto dovete impostarlo sul segno che avete fatto. Ecco, vediamo un attimo. Andiamo Una volta impostata la misura, chiudete il tagliatubi e iniziate a girare. Sempre girando e stringendo, voi preparate i condensatori del vostro sistema di ricerca. Ecco, dovete cercare di essere un tantino veloci in quanto i tagliatubi devono essere applicate in modo dovete cercare di lavorare meglio possibile col tagliatubi stringere un po alla volta come potete vedere il tubo è pronto ecco fatto primo condensatore a posto ora passiamo al secondo dopo aver inserito il tagliatubi sulla misura che avevate applicato in precedenza stringete un po' fate il giro in modo che l'utensile di taglio proceda a creare il solco in questo modo Mentre girate il tagliatubi, continuate a stringere un po' alla volta finché il solco è abbastanza largo, in modo che il tubo si possa spezzare senza delle gravose modifiche. Ecco fatto. Abbiamo ottenuto i condensatori per il nostro sistema di testa ora che abbiamo ottenuto i condensatori per il sistema di ricerca andremo a preparare le aste le aste di ricerca sono da considerare il vero cuore del sistema per cui fate molta attenzione alle misure che sono importantissime per la risonanza del materiale in questo caso andremo a costruire un paio di aste per la ricerca dell'oro bene a questo punto prepariamo le aste dovete tagliare il cavo di rame a circa 400 mm perché in questo caso dobbiamo tenerlo un tantino più lungo della risonanza perché dobbiamo fare la curva e quindi faremo le misurazioni finali per mettere in risonanza il sistema quindi tagliate due pezzi a 400 mm Così, vediamo, allora, 400, 1. Naturalmente i pezzi sono un tantino più lunghi, quindi non avete problemi. Ecco, le aste sono pronte. Questo sarà il vostro sistema di ricerca. Adesso vi spiego la piegatura. Per la piegatura useremo una morsa da modellismo in modo da ottenere la curva che ci serve, in questo modo. Ora prendete le aste, dovete unirle con del nastro isolante, come vi farò vedere adesso. Dovete impostare il nastro isolante in modo che le aste siano parallele avere una piegatura perfetta su tutte e due le aste a questo punto misurate circa 99 100, diciamo 99 mm come potete vedere il nastro è stato impostato a circa 99 quindi lasciamo un pochino più lungo e a questo punto inserite le aste nella morsa a livello del nastro isolante, chiudete bene, devono essere perfettamente parallele in quanto altrimenti la curva risulterebbe sballata e piegate. Ora la piegatura è perfetta. Andremo a perfezionarla in un secondo momento. Come potete vedere il nastro isolante ci permette di ottenere una curva perfetta senza che le aste si spostino. Naturalmente questo è rame rivestito e ci permette di rimodificare la curva a nostro piacimento. Ora dovremo portarla a circa 90 gradi le aste devono essere a 90 gradi perfetti quindi qui potete vedere che siamo un tantino fuori dalla squadra ma essendo il materiale in rame è malleabile come vi dicevo in precedenza un attimo andiamo. quando lo fate con rame potete stare tranquilli perché funziona bene anche se sbagliate potete recuperare la curva mentre se lo fate con l'ottone è molto più difficile ecco in quanto è meno lavorabile del rame essendo più duro e più delicato ecco a questo punto noi siamo a posto Adesso procederemo al taglio per la messa in risonanza del sistema di ricerca. Adesso metteremo in risonanza le aste in modo che vadano a ricercare l'oro. Misurate quindi 2,95 mm. E procedete al taglio delle aste di rilevamento in questo caso abbiamo usato un nastro isolante per determinare la lunghezza cercate di essere precisi in quanto le aste rischiano di non risuonare oppure vi trovano un altro materiale e tagliate ok ora procederemo alla misurazione del secondo fattore dalla curva qui abbiamo potete vedere che abbiamo messo un altro nastro isolante per gestire la misura Ecco fatto, le aste sono in risonanza. Se ora abbiamo fatto un ottimo lavoro, queste aste dovrebbero chiudersi sull'oro, solo sull'oro. Bene, dopo che avrete liberato le aste dal nastro isolante, potrete vedere il lavoro finito inseriamo le aste nei condensatori e andiamo a provarle subito se avete fatto un ottimo lavoro mantenendo le misure fornite e diciamo se avete costruito bene tutto il sistema dovrebbero chiudersi immediatamente sull'oro solo sull'oro allora andiamo a fare subito una prova ecco qui la vecchia spilla una vecchia spilla ritrovata in montagna questo è oro diciamo oro di origine entropica eh, vediamo un attimo solita posizione annullamento delle aste scansione vediamo un po' dove è questo campo andiamo più avanti ok le aste si chiudono vediamo dove si chiudono aspettate che si stabilizzino chiudete le aste andate giù in verticale più o meno eh S sì. siamo sopra la spilla in oro naturalmente potete vedere che ci sono elementi in acciaio e non vengono rilevati. Rifacciamo un attimo. Ok, le aste non si chiudono. Però si chiudono. Vediamo un attimo. Vediamo, lasciatele stabilizzare sempre prima di chiuderle. Ok, chiusura asta e giù in verticale. Esattamente. Se avete fatto un ottimo lavoro. Queste aste si chiuderanno solo sul minerale d'oro e non avrete altri problemi con altri materiali. Come potete vedere abbiamo la spilla in oro. Adesso faremo un'altra prova per essere più sicuri. Dunque, se le aste che avete costruito sono entrate in risonanza con il materiale definito come minerale d'oro, dovrebbero chiudersi esattamente sul minerale d'oro. Rivediamo le solite due monete: la vecchia spilla in oro, e qui abbiamo il solito minerale, un quarzo. Che contiene lievi tracce d'oro appena visibili comunque eh, è questo che andrete a rilevare se ad esempio non, avete, non trovate diciamo monete d'oro, spille d'oro antiche troverete sicuramente del minerale d'oro vediamo un attimo allora annullamento scansione vediamo un attimo le aste si chiudono sulla spilla d'oro, ci spostiamo sulla moneta d'argento, le aste si aprono, ci spostiamo sulla roccia che contiene venature d'oro, le aste si chiudono esattamente sulla roccia che contiene l'oro. Vediamo la moneta d'oro di produzione industriale. Vediamo dov'è. Eccola. Ok, andata giù in verticale. Perfetto. Potete notare che ci sono elementi di disturbo durante la ricerca come se fosse una ricerca reale, in quanto abbiamo numerosi oggetti metallici che eh, con un metal detector darebbero estremamente fastidio alla ricerca mentre con questo tipo di aste con questo tipo di tecnologia andate dritti al punto cioè se volete trovare l'oro troverete esclusivamente l'oro infatti non si chiudono né sulla morsa né sulle pinze Né sul metro, né sul coltellino svizzero, ma si chiudono sul minerale che contiene oro. Ecco, sulla roccia di quarzo che contiene venature d'oro, si aprono sulla moneta d'argento, si richiudono sulla spilla in oro. ecco possiamo fare anche un'altra prova dato che abbiamo costruito le aste di ricerca facciamo una prova simile allora mettiamo in parte un attimo queste cose questa è una pinza in acciaio che è stata usata proprio per costruire le aste di ricerca vediamo un attimo le aste non si chiudono però si chiudono sul minerale ok, vediamo se la cosa è vera, moneta d'oro industriale, di produzione industriale, vediamo dove è il campo, ok, vediamo un attimo, vediamo, ok, perfetto, infatti le aste non si chiudono sulla pinza in acciaio, mentre si chiudono sui materiali in oro, potete vedere che si chiudono sui materiali in oro, ecco, se sono costruite bene non dovrebbero chiudersi neanche sulle monete d'argento, sul minerale d'argento, okay. Infatti il minerale, il, la moneta d'argento, non viene vista dal sistema. Vediamo. No, non viene vista. Mentre se noi inseriamo la moneta d'oro, le aste si chiudono. Osservate bene. Si chiudono esattamente sopra la moneta d'oro. Bene, per oggi è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro sulla costruzione di questa antichissima tecnologia e niente, auguro a tutti buone ricerche e ci risentiamo alle prossime lezioni. Grazie a tutti per l'attenzione.